è uno spazio senza fine più vergogna che parole sempre poche benità vorrei aggiungere al tuo mondo qualche setola di grano un dolcetto nel caffè come fare non lo so la ragione sentimento che non riconosco più, vorrei farti un giro tondo per sentire il tuo procuro e restarmene con te, tra la gente Quel che dici nello specchio quando vai per me musica per me ho eh. la sensazione quando guardo le tue gambe che i capelli solamente non reagiscono mai vorrei unire il tuo profumo Priciola di pieno Qualche scampolo di me Come fare Café, man. Café.